Come nuovo sindaco di Terni la prima cosa che farò sarà quella di incontrare Gatiuscia Marini per spiegargli che non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B che nel giro di 30 km trovano servizi efficienti e servizi inefficienti. C'è bisogno di un riequilibrio territoriale che riesca a restituire ai cittadini ternani la dignità che meritano. Eh, ovviamente partendo da una ridistribuzione delle risorse che ad oggi è distribuita in maniera del tutto eh, ineguale. È, la, è il primo passo per poter far ripartire i servizi, per poter eh, far ripartire la manutenzione ordinaria della città, per poter far ripartire i progetti, i progetti attraverso quelle risorse che per troppi anni sono state tolte ad un territorio che ha avuto delle emergenze, dà delle emergenze, l'emergenza ambientale, l'emergenza della disoccupazione giovanile al 55% e l'emergenza sociale. Quindi noi dobbiamo in primo luogo riuscire a coinvolgere e restituire entusiasmo ai cittadini restituendo loro l'orgoglio di essere vernani, l'orgoglio di essere partecipi di una identità, un'identità storica che non ha nulla da dover invidiare agli altri territori della Regione. Sono l'unico sindaco, l'unico candidato sindaco, che ha una precedente esperienza amministrativa all'interno del Comune di Terni. Conosco lavoraggine di bilancio, fattura per fattura, perché il lavoro di opposizione fatto durante gli scorsi tre anni e mezzo è riuscito a identificare tutte quelle che erano le criticità dell'amministrazione comunale. È bene chiarire che se oggi i cittadini ternani hanno l'opportunità di voltare pagina il 10 giugno è grazie al Movimento 5 Stelle ed è grazie a chi ha fatto opposizione in questi tre anni e mezzo. Oggi più che mai c'è bisogno di politica di fronte a una città commissariata che sappia garantire e tutelare gli interessi dei cittadini ternani. Ma la prima cosa che bisogna fare è quella di non perdere più treni, non perdere più opportunità. Per questo costituiremo, da, sin da subito ricostituiremo l'ufficio delle risorse, l'ufficio per il funding, un'unità un operativa all'interno dell'amministrazione che riesca a cogliere tutte quelle progettualità di risorse come ad esempio i fondi europei, i fondi regionali, i fondi eh, messi a disposizione come l'area di crisi complessa che possano realmente dare risposte sui tre problemi fondamentali salute, lavoro e giustizia sociale.